Ma buongiorno, buongiorno e bentrovati per questo nuovo video di Astro Center Italia. Io sono Iris e vi do il benvenuto in questo video in cui parleremo, ci occuperemo della previsione per l'anno 2019 per il segno dei gemelli. Quindi io direi di partire subito, come sempre ormai partiamo dai tarocchi dei simboli e osserviamo che cosa hanno da dirci per l'anno 2019 per i gemelli. Ecco, vediamo... Ah interessante, questo è il gran sacerdote eh, nei simbolon, io mi occupo anche di astrofilosofia e simbolismo, questa carta è associata al pianeta Giove, eh, se la si osserva bene all'interno di, di, di questi... Quindi intanto è un buon auspicio di grande fortuna, quindi già ci piace come carta. Eh, però dicevo che se, se la si osserva bene, all'interno di questa carta ci sono tutti i simboli delle religioni conosciute. Quindi cosa, cosa, cosa vorrei dire? Giove è conosciuto anche come il grande filosofo. Intanto direi che la prima cosa che mi viene è proprio eh, bisogna decidere qual è la propria filosofia di vita. Quindi ormai... Uh, abbiamo capito, magari siamo stati a contatto con diverse filosofie uh, siamo stati a contatto con diverse persone che hanno modi di vedere e di pensare diversi da noi uh, abbiamo avuto a che fare con diverse filosofie di scuole di pensiero è il momento di decidere qual è la nostra filosofia di vita e applicarla senza remore, senza paura ma avere il coraggio di seguire la nostra strada inoltre è una carta che parla anche di, di ehm, rapporto con, con, eh, con l'estero magari eh, è il momento di fare un bel viaggio magari lo stiamo progettando da tanto eh, quindi potrebbe essere il momento giusto per andare oltre in ogni senso invece vediamo che cosa ci dice la carta, del, la carta della tradizione magica è un set di coppe quindi come Sette di Coppe che cosa, che cosa ci parla? Ci parla di grande immaginazione, di creatività, eh, di progetti ma anche di, di fortuna, di riuscite eh, insperate perché quando siamo, siamo nel nostro potere e crediamo a quello che sentiamo anche se non ci sono indicazioni esterne quando abbiamo il coraggio di compiere scelte anche coraggiose, che sono forse controintuitive, sembra che tutto, come dice Coelho, tutto, tutto l'universo orchestra insieme a noi per il nostro successo, quindi è l'anno in cui bisogna osare, osare, crederci, scegliere e andare avanti. Veniamo invece alle carte del destino, ah bellissima questa carta, l'alchimista, sono carte molto particolari, poi ricche di dettagli. Allora, la, la frase recita così. Come un vascello nel mare delle prove, l'essere trasforma se stesso seguendo il faro della verità. Molto interessante. Come vedete sono sempre carte che più o meno sono legate tra di loro. Uh, il faro della verità cioè quello che sentiamo nel profondo anche se può essere appunto uh, non, non condiviso da altre persone colleghi famiglia eccetera però se è la nostra verità dobbiamo avere il coraggio di seguirla è una carta che indica una grande trasformazione quindi quest'anno potrebbe esserci un grande cambiamento ma un cambiamento benedetto fortunato uh, frutto di, un, di una ricerca e di un lavoro interiore che dura da un po' di tempo, diciamo che questo è, la, è, è come dire, eh, tutto quello che abbiamo fatto finora in quest'anno eh, viene portato a compimento con risultati tangibili, importanti quindi direi cavolo un bellissimo anno per il segno dei gemelli allora io sono Iris, sono felice che voi mi abbiate seguito fino a qui per la, per la previsione dei gemelli, vi aspetto nel prossimo video per la previsione per l'anno 2019 per il segno del cancro. Grazie e a presto!